Verifiche di attrezzature di lavoro, impianti elettrici di messa a terra, ascensori e certificazione di sistema www.seedalmed.it Apicoltura Vesuvio L'apicoltura Vesuvio, nata nel 1984,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 a questo nuovo appuntamento, questa nuova edizione con Punti d'incontro, trasmissione realizzata in collaborazione con Ager Production e la testata giornalistica Napoli News Magazine Panorami. Questa sera a condividere questa avventura ci sarà Martina Auleto e come Grazie. sempre il padre fondatore della trasmissione, il buon Sergio Angrisano. Grazie per il buono, buonasera a tutti quanti voi. <ride> Questa sera parleremo di turismo e commercio, in particolar modo di quelle che sono state le ripercussioni a livello economico nel pre-pandemia durante il Covid e poi quelle che possono essere appunto le strategie per poter risollevarci a livello economico in Italia e lo faremo come sempre in compagnia dei nostri ospiti, che questa sera sono il dottor Ciro Silvestri, segretario Fisi, buonasera. il dottor Roberto De Laurentis, presidente del consorzio antico Borgo Refici, buonasera. Giussi Esposito, operatrice del turismo. Buonasera. E Loredana Rena, imprenditrice. Salve, buonasera. A voi da casa ricordo che potete intervenire in qualunque momento contattandoci al numero 081 28 79 55, o interagendo tramite la pagina e il profilo Facebook di Sergio Angrisano 2, dove troverete anche il link riferito appunto alla diretta su TLA. Detto questo la parola passa a Sergio e a tutti buona buona serata. Bravissima come sempre, puntualissima anche nella enunciazione, buonasera a tutti quanti voi, bentornati, bentornati bentrovati, io poi l'età mi fa anche ogni tanto impavinare. partiamo subito immediatamente, andiamo nel vivo della discussione e partiamo con il dottor Ciro Silvestri, il tema della serata, turismo e commercio, le sindacalista nazionale, ebbe la ripresa dottore? Ma io credo che per parlare di ripresa dovremmo aspettare ancora un bel po' perché di fatti quello che ci, diciamo, ci siamo lasciati al momento alle spalle, ma non è detta l'ultima parola per quelli che sono poi i provvedimenti a volte incomprensibili del nostro governo, sono ancora come dire, dei, um, dei rischi imprevisti perché questi due anni che ci hanno contraddistinto per una serie di provvedimenti che hanno allontanato il turismo dall'intero paese, quindi non la sulla campana, dall'intero paese è chiaro che per potersi diciamo come dire in qualche modo riprendere eh, i numeri che avevamo fino al 2019 avremo bisogno di fare offerte veramente come dire competitive ma soprattutto di liberarci da tutte quelle che sono state le restrizioni che hanno invogliato a, a, a ricercare altre mete turistiche rispetto a quella italiana e a quella campana in modo particolare perché il calo che abbiamo avuto proprio nelle regioni meridionali è stato enorme e ci siamo dovuti accontentare di una ripresa ma che di un turismo diciamo locale, non è un turismo quello che eravamo in qualche modo abituati a vivere nelle nostre realtà, quindi credo che eh, ci vorrà ancora un bel po' di tempo per poter parlare di ripresa. Perfetto Roberto De Laurenti, presidente della Bolla Orafa di Napoli, una cosa importantissima, un'altissima scuola orafa e non soltanto e abbiamo, abbiamo delle grosse difficoltà a reperire personale qualificato, le risulta questo? Eh, indubbiamente sì, di fatti noi nella nostra scuola abbiamo lanciato tanti giovani eh, mm. che diamo, diamo ovviamente una qualifica che è riconosciuta dalla comunità europea e dal nord stanno venendo delle grosse aziende perché al nord non, non c'è personale e se li vengono a scegliere quindi vengono a formarli a nella formarli, sua alta scuola ora? Per... la nostra scuola eh, forma i sti giovani e loro ovviamente eh, vengono a scegliersi i migliori noi diamo anche un'istruzione un, un a un punto di vista legale come aprirsi un'attività il corso ovviamente è a 360 gradi forma un olafo completo cioè non è che si fa solamente in laboratorio si fa gemologia, disegno CAD impari a, essere, a avvicinarsi alle nuove tecniche di lavorazione del settore Orafo. Da un, da un punto di vista turistico, eh, noi come Borgo Repici, perché io rappresento anche le aziende del Borgo Repici, essendo presente un consorzio, ci stiamo avvicinando ovviamente a percorrere questi tour, se ci possiamo dire. Molti tour operator ci hanno contattati perché ci vorrebbe un'inversione di marcia, non i soliti percorsi, non me ne vogliono gli amici dei Lumani, di via San Biagio Librati, di quelle zone. Ma il turista a Napoli cercherebbe nuovi percorsi turistici e questo ci fa piacere perché la nostra arte orafa rappresenta, è parte integrante della cultura partenopea. Non dimentichiamo che il Museo di San Gennaro tutte le opere sono state create dal Borgo Repici. E noi abbiamo abbinato l'artigianato al turismo perché il futuro è questo, ma in questo momento noi stiamo soffrendo perché ovviamente anche il nostro settore che tratto un prodotto voluttuario. Le famiglie si sono trovate queste utenze enormi che ci hanno penalizzato perché sul risparmio noi acquistavano anche dell'abbigliamento, perché io faccio parte anche di Confucommercio, pure si lamentano gli operatori perché… Quindi c'è comunque, un, registriamo, una caduta verticale. Una caduta verticale che ovviamente cerchiamo di resistere con le novità che stimoliamo un poco ad avvicinarsi alle, alle nuove tendenze e ovviamente… Che il governo, come diceva il dottore, deve piare delle decisioni perché... L'aumento delle utenze secondo me ha penalizzato la maggior parte delle famiglie. Noi la settimana prossima faremo una puntata proprio ad hoc su questo tema che è importantissimo ed è molto sentito da tutti quanti noi, non solo dagli operatori ma anche dal cliente finale che si troverà dei prezzi maggiorati purtroppo, però voglio allacciarmi a una cosa molto importante fra le tanti che ha detto Roberto De Laurentiis, legata al turismo, questo nuovo percorso, questo nuovo circuito turistico che potrebbe senza trascurare quelli là già vecchi e consolidati aprire un nuovo mercato. E parlando di turismo io non posso che eh, chiedere a Giuseppe Esposito, Giuseppe Esposito è un'operatrice turistica meravigliosa, fatemelo dire perché io prima di invitarla sono andato a visitare la sua dimora, lei ha una dimora meravigliosa, non è una marchetta pubblicitaria, lo dico perché veramente, affettivamente e professionalmente sono stato nella, nella sua casa, sì. che si chiama? Reginella Duomo Apartment. Reginella Duomo Apartment. Ragazzi, non è una casa, non è un B&B, è una bomboniera, meravigliosa. <ride> se ne avete bisogno, se vi trovate chiamateli Allora, detto questo e ripeto, veramente non è una marchetta pubblicitaria perché non lo faremmo mai per il rispetto di, degli altri sponsor ma lo devo dire perché veramente è un fiore all'occhiello per il turismo napoletano allora eh, parlando di turismo noi abbiamo avuto eh, posso darle di lei? Giusy? Abbiamo avuto un, un calo funzionale mostruoso nel, nel 2020 19 erano mila le presenze consolidate nella città di Napoli con una copertura di eh, night over del 98,3%. Siamo arrivati soltanto a 8 milioni di eh, prenotazioni, di cui solo 4 milioni consolidate. Io so perché la seguo, la, la sto monitorando, perciò poi lei è ospite nostra, che lei ha tutti i 10. Eh, lei ha registrato delle flessioni Dal suo osservatorio Come è l'andamento del turismo? Allora dunque Il turismo negli ultimi due anni Ha vissuto un periodo storico Devastante uh, Pian piano si è Ritornati alla normalità E uh, diciamo che il 2022 Segna effettivamente L'anno della ripartenza Io mi occupo in particolare Della ricezione turistica Quindi l'accoglienza ai turisti e uh, sotto questo punto di vista posso dire che uh, il trend è in forte crescita eh, Tant'è che eh, nei giorni scorsi, nel weekend pasquale, abbiamo registrato un flusso turistico eh, di presenze, numeri record. Oltre 150 milioni di turisti hanno riempito le strutture ricettive dell'intero capoluogo campano, eh, per lo più turisti stranieri. Quindi, eh, 150 mila. 150 mila. Eh, per lo più turisti stranieri, eh, in primis tedeschi, poi francesi, seguiti dagli inglesi. Perfetto, dopo entriamo nel, nelle dinamiche proprio delle, delle provenienze, mentre invece Loredana Adena è la D di un'azienda un importantissima napoletana. Dottoressa Arena? Sì, salve. Allora, voglio la sua attenzione totale, le faccio, eh, il nome lo, lo lascio dire a voi, delle vostre aziende, quindi sì. non lo dico io. E quindi lei si presenti e presenti anche l'azienda brevemente proprio e poi ci dica se la legge 178 del dicembre eh, 2020 è riuscita con i bonus promessi in qualche caso elargiti dal governo veramente a dare una mano anche alla sua azienda, se ne ha beneficiato. Sì, allora la mia azienda si occupa di grafica e stampa. E si chiama? Eurograf, eh, ci troviamo che esiste da oltre 30 anni ormai, è un'azienda che è cresciuta nel tempo, è cresciuta nel tempo e, e durante il periodo Covid abbiamo avuto non poche difficoltà come tutti del resto. E la pandemia non è ancora terminata, quindi di cioè, diciamo che ci lasciamo alle spalle un periodo molto difficile, che siamo riusciti a superare insomma. Eh, anche eh, continuando ad investire durante questo periodo eh, con estremo coraggio perché eh, investire in un periodo dove eh, ci sono chiusure, restrizioni eh, insomma è da coraggio di... però noi ci abbiamo creduto diciamo che eh, quello che ci preoccupa eh, attualmente eh, è l'aumento dei prezzi soprattutto delle materie prime abbiamo anche difficoltà a, ad approvvigionare il magazzino perché purtroppo con la guerra in Ucraina stiamo subendo anche, anche l'Italia come quasi tutto il resto del mondo sta subendo delle conseguenze diciamo, abbastanza serie però noi confidiamo anche nel PNRR che ehm, ci possa aiutare ad avere accesso a, a finanziamenti mirati per ehm, aiutare la, la vera e propria ripresa e speriamo che insomma siamo fiduciosi anche se io credo ehm, dalla mia opinione che ci vorrà ancora un po' di tempo per, per una vera ripresa, diciamo, adesso riusciamo a, um, a vedere crescere e rinascere i settori come il turismo che magari ci um, stiamo coccolando un po' di più perché è il settore che sta investendo di più in questo momento, uh, proprio vista la presenza di tanti turisti, insomma uh, la, la fine delle restrizioni finalmente… E noi confidiamo diciamo, nel, nello Stato che almeno eh, ci tuteli eh, mettendo dei limiti, dei tetti massimi anche all'aumento dei prezzi perché eh, ci troviamo in, in difficoltà in questo senso. Eh, la nostra diciamo, eh, consulenza si è ampliata anche alla clientela cercando di, eh, di andare anche su altri, di consigliare la clientela su altri materiali, di indirizzarla al meglio per ottimizzare anche i costi. Quindi diciamo, questa è, è una consulenza che noi offriamo per eh, limitare l'aumento dei prezzi che purtroppo ha visto, eh, ci ha visto costretti a rivedere i nostri listini. Perfetto, eh, Sidestri, un messaggio più o meno positivo dell'amica dell Arena, tuttavia un lockdown lunghissimo, infinito, spasmodico, ottuso per certi aspetti, lo dico io e me ne assumo la responsabilità, che ha spazzato via però microcommercio, piccole imprese, eh, artigianato, come si fa a recuperare dal suo punto di vista? Cosa bisogna fare, il governo cosa dovrebbe fare? E voi come sindacato se avete delle proposte su questa materia? Ma infatti io sono rimasto abbastanza sorpreso a sentire gli operatori del settore che invece eh, li ho visti abbastanza sereni e questo ovviamente mi fa piacere perché insomma, significa che vedono dei segnali eh, di speranza in futuro, mentre invece io ho, ho, ho una considerazione diversa di quello che sta avvenendo nel Paese proprio a partire dal PNRR, perché nel momento in cui un Paese va in crisi dal punto di vista strutturale, ricorrere ad un debito che si porterà avanti e che peserà sul bilancio dello Stato, ma soprattutto dell'economia di questo paese per i prossimi 20-30 anni è chiaro che non si tratta di far ripartire il paese ma di affossarlo definitivamente, è chiaro questa è una mia visione certo, particolare certo, ma certo. credo che un paese già in sofferenza eh, siamo a livelli di inflazione veramente senza precedenti nella storia del nostro paese e quindi essendo l'unico paese che è ricorso a questo tipo di supporto nei confronti dell'Unione Europea e con i vincoli che andiamo comunque ad avere rispetto alla la nostra economia, le nostre finanze, è chiaro che probabilmente piuttosto che un aiuto potrebbe eh, rivelarsi una tomba per la nostra economia e per la nostra finanza, perché è, è chiaro che è un paese che deve ripartire, non è che lo fa nell'immediatezza delle cose, ci vorranno degli anni per lasciarci veramente alle spalle questa triste esperienza della della pandemia e quindi ovviamente non, non, questo non crea la condizione per le piccole soprattutto imprese perché se parliamo delle grandi imprese, delle multinazionali è chiaro che per loro questa, questa occasione è stata come dire, di maggiore incremento dei profitti ma per le piccole e medie imprese io credo che sia stata devastante questa esperienza dei due anni Ho come dire informazioni di migliaia di imprese solo nella nostra regione che hanno definitivamente chiuso, che sono nella impossibilità anche di accedere ai fondi perché non ne hanno più i requisiti. Quindi Solo mi fa la piacere. città di Napoli, se il dato che ho io è spaventoso, parla di 46 posti di lavoro persi, e no? non so se lei ha le stesse le informazioni. Gli stessi dati perciò parlavo di migliaia cioè l'impatto è, è su migliaia di, eh, di lavoratori ma soprattutto di famiglie perché poi ricordiamoci che un'altra caratteristica delle, delle nostre regioni del meridione è proprio quella di essere famiglie monoreddito per cui quando parliamo di 45 40 mila posti di lavoro persi, significa che 40 mila famiglie sono sull'astrico questa è la triste realtà quindi è chiaro che noi possiamo anche avere giustamente come una fiducia nei confronti di quello che sono gli specifici settori per quello che può essere il turismo che ci viene dall'estero ma c'è da registrare che il nostro dato economico quello interno che è quello che poi a noi interessa è stato devastante e lo sarà per i prossimi anni quindi mi auguro che sia come dite voi insomma, che ci siano queste condizioni per il futuro però ad oggi io, io ho delle informazioni che sinceramente mi lasciano fortemente perplesso e preoccupato Perfetto. Un po la domanda da casa che ci faceva Antonella la quale ci chiedeva appunto a che punto siamo noi come popolo napoletano del sud rispetto ad altre regioni e soprattutto ci chiedeva anche qual è la, la differenza che c'è tra piccole e medie e poi grandi imprese, quindi quel gap che c'è. Bella domanda, non solo una è bella domanda, ma ci Brava. dà lo spunto. Antonella si chiama? Sì, abbiamo preso spunto da quello che ha detto Grazie Antonella, Antonella per commento. la bella domanda, sicuramente ci sta seguendo ci dà lo spunto questa domanda anche per fare un'altra considerazione perché ricordiamo che il PNRR eh, parte dal presupposto di un investimento se non mi sbaglio di oltre 240 miliardi di euro quindi parliamo di cifre enormi 242, 242, miliardi. 242 miliardi quindi ricordavo bene ma la cosa, la cosa diciamo, particolare è che questo piano nasceva in modo diciamo, specifico per dare un aiuto al sud, uh, al sud. L, uh, cioè, le risorse che invece già il gap che avevamo tra le regioni meridionali e quelle del nord Italia era enorme prima ancora della pandemia quindi fondo, il ricorso a questo fondo era stato inteso anche per dare un aiuto al sud per recuperare questo ritardo nei confronti del del paese. Bene, siamo arrivati invece che nelle varie ripartizioni che sono state immaginate i fondi destinati al sud sono veramente irrisori per cui andrebbero soltanto a pesare perché poi nella, nella, nella, nella risposta al debito deve contribuire anche il sud nella misura equa di tutte le altre regioni 34, quindi sarà la, 34, sarà la tomba 34, del, del meridione non sarà la ripresa quindi ovviamente eh, veramente i segnali di preoccupazione ci sono e faccio una notazione sulla questione anche del modo di intendere le ripartizioni noi usciamo da una crisi sanitaria veramente devastante perché i tagli alla sanità operati prima ancora della pandemia quindi parliamo del decennio precedente sono stati enormi ora ovviamente ci si aspettava siccome ci hanno detto che l'allarme per il futuro sarà anche quello delle possibili ulteriori pandemie. Pandemia, quindi giochiamo con questo elemento sanitario, con questo rischio sanità, ci saremmo aspettati un investimento in campo sanitario per recuperare i tagli precedenti e invece no sono stati operati ulteriori tagli perché lo sbilanciamento che c'è stato nella sanità in questi due anni ha indotto il governo a fare ulteriori tagli per, i prossimi, per il prossimo biennio quindi veramente siamo alla follia totale io ho l'impressione che in questo paese non ci sia più una regia politica non ci sia più un'idea politica di questo paese, di crescita del nostro Paese. Paese, e questo sinceramente è il dato che mi preoccupa di più. Perfetto. E invece, Roberto De Laurentiis c'è una sorta di schizofrenia in tutto questo perché le cose giustissime che io condivido pienamente, che diceva eh, sia la signora Rena che l'amico Silvestri, però, confliggono con quello che sta succedendo, accadendo nel suo settore. Io ho fatto prima della trasmissione una ricerca. E ho visto che c'è un'indagine della CNA che è una cosa che mi ha fatto veramente saltare dalla sedia. Ci sta un incremento di richiesta di personale specializzato, ascoltate bene voi da casa, addirittura più del 90%. Questa è veramente schizofrenia pura, noi possiamo anche capirne le motivazioni per certi aspetti, no? E i dati che poi continuano, il 55, io leggo perché sono numeri, quindi il 55,1% delle imprese che hanno partecipato a questa indagine stanno da gennaio disperatamente cercando personale qualificato e specializzato, addirittura il 52,7% ipotizza nel periodo di un esame di assunzione, ma il 38,8% propende per due o più unità. I numeri 38% moltiplicati per due, stiamo parlando di 80.000 posti di lavoro, non so se è chiara la cosa, mentre c'è l'8,2% come dato finale che propende per addirittura tre unità operative assumibili. Roberto. Allora posso condividere in parte questa diciamo problematica perché mancanza di personale specializzato. Roberto chiedo scusa, c'è una c'è una no, chiamata. Volevo dire, chi stava chiamando prima per non interrompere? Ah, se c'è eh sì, eh, una chiamata da minuto, casa. Sì, perché non ero accorto Ah è caduto, okay. è caduto, scusi Roberto, vado avanti. Allora, volevo dire, sì, c'è questa richiesta e questo personale specializzato. Posso dire che il mercato del superlusso, come mi dicono i grossi gruppi con cui ho contatto anche sì, al nord, sì. funziona in questo momento nel nostro settore. È quello che sta andando meglio di tutti. Quello tutte. andando al meglio di tutti, perché... Ironia della non, non tanto in Italia, ma in Europa, in America, nel Sud America, è strano, ma i nostri prodotti, il Made in Italy del settore orafo del superlusso parlo, cioè livelli a un certo va fortissimo e, e loro perciò hanno bisogno di ingrandire la, la, la, di riuscire a produrre sempre di più grossi gruppi hanno comprato anche grossi gruppi italiani diciamo ne faccio un esempio lui Vittorio ha comprato Bulgari che ha aperto un nuovo stabilimento Cartier farà uno stabilimento in, in Italia lo stesso c'è questa fame di personale e non si riesce a sopperire al fabbisogno nazi no nazionale mondiale ovviamente il mercato russo in questo momento non tira più per le problematiche che ci stanno ovviamente io poi volevo parlare pure di un'altra cosa Prego. si parla anche di finanziamenti e queste cose ecco sì parliamone eh, perché era la prossima domanda eh, i pic le piccole e medie ingrese, in, le imprese non se non hanno il dulca a posto cioè che non ce l'hanno regolarizzato non potranno mai accedere eh, a questi fossi ah, e che è che è questa è una problematica che il governo italiano non ha mai risolto Diciamo, se i suoi debiti se li salvaguarda e allora a questo punto eh, che fate a fare questi, questi progetti, questi bandi in cui si può partecipare, ma poi si, si fermano, le, specialmente le microimprese che non riescono a portare a pagare i contributi ai dipendenti e ah, si trovano con un DURC che non, può essere, non soddisfa il governo italiano, diciamo. come potrà mai accedere? È un gap che ci avranno sempre, sempre e non potranno mai crescere. E ovviamente ci stanno pure dei nuovi bandi che prevedono addirittura l'acquisizione di materie prime e il piccolo artigiano orafo che non c'è la forza per comprare l'oro come fa ad accedere a questi fondi? I soggetti che mancano all'appello comune e regione comune non è che può fare il bando il comune ci sicuramente può no però può fare formazione può fare formazione però diciamo il comune ci può dare una mano da un punto di vista turistico perché eh, può incentivare a far frequentare ai turisti i luoghi, nuovi percorsi, i percorsi turisti Perfetto. e lo stanno facendo devo dire Perf ma no a noi fa benissimo allora, siamo diciamo di l'assessore la regione Campania ma non dipende dalla regione quella è una legge eh, nazionale che anche se la regione fa uscire bandi per aiutare le imprese le micro e cose il problema è che si fermano al momento del turco. Quando non è a posto il DURC non ci sta niente da fare, non è regolarizzato, la regione non ci può fare niente. Vabbè certo. È, è il, il governo nazionale che dovrebbe Però dire almeno per due anni. il Turco do dopo spieghiamo anche che cos'è. Molto spesso è perché le aziende sono in sofferenza. E eh, eh, certo. Quindi eh, è diversamente.. Sarebbero, sarebbero tranquillamente volevano accedere a queste cose. Che cos'è il durco? Lo vuole spiegare agli amici da casa? Il durco veloce. è quando tu paghi regolarmente tutti i contributi, paghi le tasse insomma è un insieme ma soprattutto i contributi dipendenti quando sei in ritardo, e là è il problema. Perché, Perché se... Tenete presente che a, a margine di questo lockdown moltissime persone non solo non hanno potuto pagare il durco che avrebbero pagato tranquillamente ma non hanno pagato, eh, pagato le utenze, non hanno pagato i canoni di locazione perché è stato veramente un lockdown criminale Sergio. Criminale. se era possibile su questo. proprio un minuto un minuto anche di meno questo discorso appunto del dato dell'algoritmo cioè se il DURC non è regolare non puoi accedere ai fondi che era un po' quello che dicevo come riferimento adesso si sta spostando non solo sulle imprese ma anche sulle persone perché dovete sapere che dai primi di marzo il ministro della digitalizzazione Colau, ha già anticipato l'istituzione dell'ID dell'ID CARD praticamente non parlano più di, uh, di diritti ma parlano di benefici sociali ne parliamo al ritorno parliamo perché ritorno stiamo per andare in pubblicità però voglio aggiungere una cosa ha, ha fatto benissimo a sottolineare questo a me colau fa paura infatti, a me colau fa paura davvero. fa paura anche questo progetto che io trovo questo progetto assurdo, è, è più massonico eh, quindi su questo e do la parola alla bellissima e bravissima Martina. Grazie Sergio, ci rivediamo tra due minuti, mandiamo la pubblicità. Cuori di sfogliatella, siamo a Corso Novara 1E1F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 L'apicoltura Vesuvio si trova a Del Colano, in Traversa Sito 14, www.apicolturavesuvio.it La riviera di Partenope, cucina tradizionale napoletana e favolosi piatti gourmet. Siamo a Napoli, in via Riviera di Chia 214. Telefono 081-1933-8714. Eccoci qua. Eccoci qui, ben... ritrovati alla trasmissione Punti di Vista. Eh, ci tenevo a ricordarvi che per qualsiasi domanda da esporre, vi ricordo il numero 081 Intanto, al momento, ci ha scritto la signora Silvana sulla pagina Facebook. Silvana da? Marcianise. Salve, Silvana, grazie, Salve per, la Silvana, domanda. grazie per la domanda. La domanda è per, per la signora Giusi. Ah, perfetto. Parliamo di turismo. Secondo il suo punto di vista, come viene vista Napoli e la campagna dai turisti italiani e stranieri? Eh, dal suo osservatorio, diciamo. Sì. Allora, uh, il trend ha dei feedback, diciamo. Certo, dei... certo. Perfetto. Uh, il trend del turismo napoletano aumento in netta crescita e eh, lo dimostrano i dati io sono abituata a parlare con i numeri quindi per questo mi riferisco al, alle recensioni che, che mi fanno piuttosto alle prenotazioni e uh, diciamo che uh, siamo uh, pieni fino a, um, ad agosto stiamo già lavorando per ricevere prenotazioni per il periodo natalizio questa sì che Quindi è una bella notizia è una notizia molto molto c'è una forte controtendenza eh, rispetto ai dati che via, ci arrivano no, perché, i nostri diciamo osservatori che Napoli... chiedo scusa Giussi, sì. no, mi rivolgevo al sindacalista e sì. anche al presidente chiedo scusa agli amici da casa e anche a Silvana Damarcioni ci sono degli osservatori che molto spesso danno dei dati, però poi la realtà non virtuale, reale, ci dà dei dati diversi. Scusi se l'ho interrotta, continua. Certo. Io parlo dal mio punto di vista, quindi in base al cioè, mio osservatorio, avendo una, una struttura ricettiva, quindi mi baso sulla mia esperienza personale e le posso assicurare che eh, i turisti vanno via contenti, molti ritornano, anche perché Napoli sappiamo che comunque offre un patrimonio storico, artistico, culturale, non indifferente, per cui eh, il tempo a disposizione a volte è talmente breve che non riescono a, diciamo, a, veder, a vederla tutta. Sono costretti poi a ritornare, ecco. E questo è un dato positivo, un dato molto siamo positivo, felicissimi certo, di poterli certo, accoglierli certo. Eh, in futuro. Ci sarebbe un'altra richiesta, un'altra domanda sempre collegata proprio certo. al settore turistico. Sì. Ci sono ovviamente diverse tipologie di turista, c'è cioè il turista last minute, c'è cioè il turista che prenota dieci mesi prima la vacanza è cambiato dal punto di vista è cambiato anche la tipologia di turista che si affaccia maggiormente o uh, certo diciamo che uh, c'è il turista ah, che ritorna perché comunque i tempi uh, sono stati pochi a disposizione e quindi ha bisogno di ritornare anche perché diciamo che il turismo napoletano è collegato anche a quello della costiera sorrentina eh, alle isole quindi Caprischia, Procida per cui ha una vasta, il turista ha una vasta Scelta, una vasta gamma di, di non prodotti più a disposizione. Il turismo Mordi e Fuggi. Esatto, il turismo Mordi e Fuggi no, non c'è più, almeno dal mio punto di vista, eh, perché mentre in passato il turista si appoggiava a Napoli per poi recarsi in altre location della Campania, adesso invece predilige restare nel capoluogo campano e quindi godersi la città a pieno. Perfetto, allora io voglio chiudere questo perché noi abbiamo una sfilza enorme di domande da casa e dagli amici, quindi non vogliamo trascurare nessuno, ce n'era da qualcuna sì, per il commercio. Anche dal punto di vista del commercio, sì, ma chiunque vi voglia risponde. no, rispondere. No, facciamo rispondere la signora Lena. Sì, allora, eh, tra poco, il primo maggio, festa dei lavoratori, si festeggerà con 900.000 lavoratori in meno rispetto ai periodi pre-Covid però molti di noi molti di loro stanno dicendo, molti dei spettatori stanno dicendo che comunque le problematiche derivano già dai tempi prima del Covid, quindi c'è una vera e propria difficoltà proprio nel mercato del lavoro. E secondo lei qual è stata quindi la differenza pre-Covid e post-Covid o se comunque quelle debolezze che si marcavano prima sono sempre le stesse o sono aumentate ancora di più? Beh, Diciamo che le debolezze pre-Covid eh, sono state dettate dal fatto che ehm, il, la, la, diciamo, il commercio era fermo Magari totalmente dal punto di vista, il sì, sì, sì, sì, punto di vista nostro il, il commercio era totalmente fermo quindi ci siamo trovati ad affrontare una battuta di arresto sì, sì sicuramente e ovviamente però noi abbiamo dovuto comunque pagare i nostri dipendenti regolarmente questo è, è Giacomo da Napoli che scrive ho detto sì, sì, bene sì, Giacomo da Napoli che stanno scrivendo sì, diciamo che nel periodo post-Covid c'è stata una ripresa che ci ha anche ehm, fatto pensare a nuove assunzioni eh, proprio perché c'era in vista questa ripresa dopo le, le, le restrizioni e ehm, c'era una fiducia diciamo, alla, alla rinascita no? e invece così non è stato perché ci siamo ritrovati con altri problemi ancora più gravi della, della pandemia che c'è tuttora voglio dire. E io credo che eh, anche l'accesso ai finanziamenti con tassi agevolati eh, sia un'arma a doppio taglio Nel senso che l'azienda non può indebitarsi eh, quando ancora non c'è un'effettiva ripresa del commercio Perché vuol dire indebitarsi, approvvigionarsi di magazzino Rischierebbe un sovraindebitamento Ma, ma se non c'è una vendita diciamo, abbastanza congrua Serve soltanto ad inebitare le imprese senza sì. risparmio esatto, allora un attimo solo, però io eh, era Giacomo ma, di Giac fatto c'è sì, anche Giacomo che. Eh, no, no, domanda. volevo allargare. Eh, la stessa domanda. Giacomo ne ha fatte più di una perché deve essere un lavoratore che ormai è un ex lavoratore. Eh, Silvestri lei ha sentito sia la domanda che questa parte della risposta. Cosa si sente di integrare? in questa discussione Beh, io la prima cosa che vorrei chiarire è che quando si, già in questa situazione siamo in una um, situazione di calo di occupazione certo Ovviamente poi il dato viene mestificato perché eh, dimentichiamo troppo spesso di dire che il lavoro ha cambiato caratteristiche perché oggi noi di un lavoro stabile, di una piena occupazione non la possiamo neanche immaginare. Parliamo di un lavoro precarizzato, di un lavoro saltuario, di contratti particolari talvolta bizzarri, che dal punto di vista numerico a volte fanno sembrare anche che ci sono degli incrementi occupazionali. Posso integrare un attimo una cosa? Lei mi deve scusare, io voglio integrare una cosa perché molto spesso no? La televisione è uno strumento meraviglioso, ma è anche un'arma a doppio taglio perché ogni tanto i TG fanno degli annunci veramente molto, molto, molto poco attendibili parlando di crescita dell'occupazione, dimenticando però di registrare qual è stata la decrescita, perché se cresce l'indice di uh, occupazione del 3% va a rosicchiare quel 27% che abbiamo registrato in questi due anni quindi siamo veramente in solo, crisi non solo non va ad analizzare i settori dove ci sono le perdite i settori dove ci sono gli incrementi Perfetto. perché questo spiegherebbe il discorso dell'incremento dal punto di vista economico per esempio sugli investimenti che ci sono nel settore diciamo orafo perché di, ovviamente in un clima come dire di paura che si è instaurato in questo paese anche per quello che poi Possono essere i destini dei nostri risparmi. È chiaro che anche se uno non è un ababbo, però magari pensa di investire i propri risparmi in un settore che sicuramente non gli dà rischi diciamo, di perdite. Ed è evidente che magari va ad investire in quel settore, ma non significa che c'è una maggiore ricchezza nella disponibilità del cittadino. Significa che magari c'è una maggiore preoccupazione e quindi va a cambiare il tipo di investimento. Questo è un dato che bisogna tenerlo presente perché io non credo... Non credo che siano possibili mistificare i dati. Se c'è una situazione di reale difficoltà economico-finanziaria del Paese, che altrimenti non sarebbe scivolata al venticinquesimo posto nelle graduatorie dei Paesi, noi eravamo la settima potenza mondiale, non ce ne lo dimentichiamo, e non cento anni fa, un decennio fa, ed oggi ci ah, si sì. siamo ridotti ad essere il fanalino di coda dell'Europa. Questa purtroppo è la triste realtà. Quindi è inutile che i dati li aggiustiamo in modo tale che possano sembrare in positivo. Purtroppo la situazione è drammatica e bisogna dirlo Ascolta, la legge del pesce grande che mangia il, il pesce più piccolo, piccolo. Quindi siete più bersagliati perché stanno arrivando tante domande sì, veramente sì, sì. infatti c'è il signor Mario da Caserta che ci chiede può rispondere sia sì, Roberto che sì. Ciro o tutti e due potete rispondere sì, secondo, vale per entrambi come domanda. secondo voi il governo ha effettuato delle ottime strategie per poter salvaguardare la situazione oppure in che modo potrebbe o doveva, o doveva. Guarda, io l'ho detto prima io credo che da, già da un po di anni a questo paese manca proprio una regia politica io la, la grande necessità che noi abbiamo nel nostro paese è proprio quello di immaginare la ripresa di un paese mentre invece noi abbiamo destinato e abbiamo affidato la ripresa di questo paese alla tecnocrazia che nulla a che vedere con la politica perché per loro è una questione è come se noi chiamassimo il ragioniere a fare i conti ed è chiaro che il ragioniere tanto smetterà quel conto quando lo riporterà in pari e questi signori di quello che è il bisogno che si sta creando nel paese non ne tengono conto perché per loro è importante il pareggio di bilancio perché sono queste le leggi dello Stato quindi ragionano come deve Ragionieri che devono portare come dire, i conti, devono sistemare i conti. Che poi invece a valle di quei conti ci sono milioni di italiani in sofferenza, per loro questo è un dato ininfluente. PNRR, piano nazionale, ripresa, ripresa e, e resilienza, è stato presentato, e questo vale per tutti e due, Giovanotti, è stato presentato come la manna che viene dal cielo, no? finalmente la pioggia di soldi, 242 mila miliardi, eh, quando c'era Conte, Presidente del Consiglio, sembrava quasi che fossero dei regali, delle mazzette a tutti gli italiani che arrivavano là con la manina o con il cappello in mano, poi arriva Draghi nella sua conferenza stampa di insediamento, parla di debito, perché il PNRR è un debito che è stato garantito con i beni immobiliari del paese e dei cittadini, diciamo la sta cosa, perché non lo sentirete in nessuna trasmissione, in nessun TG, diranno che arriveranno soldi. Probabilmente è collegata alla riforma del catasto a questo. Molto cosa. probabilmente. Molto erano cento perché. anni che il catasto andava avanti in quel modo e adesso con è eh, Stranamente, chissà perché il sospetto che dietro ci sia qualcosa di diverso a noi è arrivato. La domanda è questa: questa pioggia di danari abbiamo già spiegato molto bene. Prima non arriverà al Sud, sicuramente, perché lo abbiamo visto con gli interventi della Lega in Parlamento al governo, anche perché amministri anche in seno al governo a questo governo l'ex 74% che doveva arrivare come imposizione dall'Europa al Sud è diventato il 34%, però noi pagheremo il debito per tutti i partiti per regioni in maniera equa. E quindi questa cosa a me mi preoccupa non poco e dovrebbe preoccupare anche i proprietari di casa, secondo me. Roberto e Ciro. Prima di tutto io volevo capire il PNR era destinato per i nuovi progetti per incentivare l'occupazione, invece se ho capito bene dall'andamento politico ripresa e resilienza eh. quindi anche per aiutare le per imprese aiutare in difficoltà imprese. però secondo me se in questo momento lo stanno usando per appianare i debiti pregressi cioè... eh, posso dire una cattiveria? Eh. li stanno appianando invece per un'altra cosa l'Italia sta io anticipo un pochino quello che sarà la prossima puntata no? noi parleremo di Ucraina e Russia sta appianando un paese che attualmente è stato dichiarato belligerante, che è l'Italia, che dista 3.000 chilometri dal fronte di guerra. Noi pagheremo attraverso Pagano il consumo il di gas perché il, eh, i nostri governanti, il governo dei migliori, questo, io ripeto, tutte le cose che dico me ne assumo la responsabilità, sia giuridica che giornalistica, chiunque vuoi sono pronto a qualunque tipo di confronto. Noi pagheremo il gas russo che non compreremo dalla Russia perché noi siamo fedeli alla Nato, imbecilli, ma lo compreremo dall'Angola, dall'Algeria e dal Congo. Però è il gas russo che comprano questi due paesi dalla Russia e che noi pagheremo una, una tassa in più, uno scatto, uno scalino in più perché lo compreremo da paesi di seconda mano. E quindi questa sarà una ricaduta terribile sull'economia delle piccole, medie e grandi imprese. Vai Ciro. Noi, noi dovremmo anche, come dire, in qualche modo dare una mano a risvegliare Focativo. il paese, perché... Quella che è stata la speculazione sul rincaro del, dei costi energetici, bisogna anche chiarire che ad oggi, nonostante ci sia un conflitto in corso, le risorse energetiche vengono acquistate agli stessi prezzi prima di la prima, La stessa Ucraina ancora il continua il gas a dalla comprare Luzia. le risorse energetiche agli stessi costi che aveva fino a tre mesi fa, cinque mesi fa. Quindi la speculazione è che lo stesso scusi, governo... L'Italia gli è stata vietata di comprare il gas dalla Russia ma vogliamo dire agli italiani che l'Ucraina, che è la nemica della Russia, no, stanno punto. in guerra sta comprando in queste ore ancora il gas e, dalla Rù, ma, non ha mai smesso. E infatti questo sta a confermare la, la grande speculazione che c'è dietro anche questa guerra. Noi non vogliamo entrare nel merito della guerra perché non è questo come dire, non la seduta in opportuna puntata. in questo momento, ma capire quello che si sta muovendo da, nello scenario economico, vero. finanziario a livello mondiale, quello è importante per capire, perché mentre da una parte si sta producendo povertà, come nel caso dell'Italia, va bene, in altri luoghi si sta creando invece ricchezza, si sta creando un ulteriore profitto e allora se noi non interrompiamo questa logica e mettiamo sullo stesso piano di dignità e di parità tutti i paesi è chiaro che ci ritroveremo davanti a scenari anche futuri sempre peggiori perché da una parte bisognerà pure iniziare a ridare una nuova logica insomma, alle regole geopolitiche perché se partiamo invece dal presupposto che ogni volta ci deve essere qualcuno che deve trarre profitto da qualche altro è chiaro che insomma, non sarà oggi non sarà domani ma ad un conflitto mondiale ci stiamo avviando allora dopo questa posso dire sfogata sì, che ci siamo esatto, fatti un po' tutti quanti noi perché ci fa infervorare perché le notizie che arrivano agli italiani non sono le notizie che dovrebbero arrivare perché l'informazione dovrebbe essere equidistante e non fare il tifo per uno o per l'altra parte come facciamo noi? Noi non tifiamo per nessuno siamo qua per dirvi la verità Siamo solo ogni tanto libero sfogo di diamo libero sfogo a, alle nostre frustrazioni però c'è qualcosa di carino così, ci alleggeriamo con la bellissima domanda. Che sì, signora Giussi, sì, c'è un'altra domanda per lei Qualche signora. domanda che ci arriva sul turismo? Sì, sono eh, oggettolata. Sì, sì penso giusto difficile. per, sì, per diciamo, slegarci un po' da questo certo, prima. <ride> certo, esatto. Uh, ci chiedono in maniera molto, un po' come abbiamo detto prima, un po' quali sono le prospettive per il turismo, un po' come va a cambiare la, la richiesta e anche la domanda turistica secondo lei? nel futuro, nel futuro più prossimo perché si parla di ripresa nel 2024 non so se sia una data plausibile proprio per la certo, totale certo, ripresa certo, una meno. ripresa è graduale e anche se adesso molto è già stato fatto però mh, dal mio punto di vista molto ancora va, uh, va fatto e mi riferisco soprattutto alle infrastrutture ai servizi associati ai trasporti che a mio avviso andrebbero comunque potenziati per fare in modo che Napoli uh, diventi un vero e proprio polo turistico capace di um, accogliere uh, grandi masse quindi grandi flussi turistici e soprattutto garantire loro efficienza e sicurezza le mie previsioni sono più che positive sono molto ottimista perché ho i dati che parlano comunque in maniera positiva io ragiono con i numeri quindi i miei dati insomma, sono molto più che soddisfacenti e uh, lo stesso comune di Napoli devo dire si sta adoperando uh, grazie ad eventi che ha in programma per la prossima stagione Uh, anche certo, a lungo certo, il comune Popolo. di Napoli si è adoperato per organizzare eventi musicali, spettacoli noi recitazioni teatrali in inviteremo certo. l'assessore certo. sì, ci saranno manifestazioni all'interno dell'ex basenato di Bagnoli piuttosto che spettacoli musicali di musica classica all'interno per esempio del cortile del Maschiangioino e questa è un'iniziativa che a noi operatori del settore fa molto piacere ovviamente e anche a noi cittadini fa certo, certo. ci fa grande un'iniziativa per la nostra città assolutamente sì c'era qualcosa anche sul commercio? ho visto male come domande perché io, da, io, io sono allora, secato abbiamo parlato di un momento di disuguaglianze. Ah, magari una domanda potremmo farla a Loredana proprio perché da donna eh, a livello di imprenditrice donna se donna, mamma, donna, lei donna, è tutto donna, madre, è, tutto. Eh, eh, è sì. tutto. tutto si è cambiata la prospettiva anche della donna in ambito lavorativo come imprenditrice in questo caso Ah, diciamo sì che l'imprenditoria femminile è diciamo, in, in, in crescita sostenuta anche perché lo Stato anche in questo ha cercato di eh, promuovere eh, la figura femminile eh, che diciamo rispetto a quella maschile è quella che riesce a gestire più campi contemporaneamente perché di natura siamo proprio abituate a, a gestire più cose, siamo mamme, siamo mogli, siamo imprenditrici insomma, e, e forse rispetto all'uomo abbiamo un po' la vista un po' più lunga e, diciamo sì, secondo me è, è in netto sviluppo e Bisogna insomma, eh, cercare di, eh, eh, come dire, di dare fiducia anche e soprattutto ai giovani perché sono il futuro del paese e sono quelli e che... I giovani anche... Eh, insomma, no, non più come prima, però <ride> voglio dire, eh, ci sono giovani che hanno tante nuove idee, eh, soprattutto con la digitalizzazione delle imprese eh, che, che è nata già da un po' di anni. Eh, I giovani sono anche più, eh, più elastici in questo, no? in questo sicuramente, studio. perché mh, parlano già una lingua diversa. già dalla generazione che ha 20 anni meno quindi sicuramente promuovere l'imprenditoria femminile secondo me è un punto essenziale essenziale perché è, è una grande risorsa per il paese perfetto, grazie, Tre minuti e chiudiamo Siamo. stavamo parlando di moneta elettronica prima ma la fiducia nell'oro? Allora posso dire che la fiducia nell'oro del nostro settore c'è sempre perché eh, se ci fate caso quando le borse vanno male L'oro e l'argento risalgono immediatamente perché ancora in questo momento anche un grammo d'oro, un campo d'argento, tesorizza i tuoi risparmi. Io dico a tutti, non me ne vogliono i ragazzi che comprano elettronica e cose, il nostro settore vi darà sempre col tempo soddisfazione e farà in modo che i vostri risparmi non vadano depaperati. Noi abbiamo chiuso, siamo proprio ai titoli okay. di coda e io voglio ringraziare innanzitutto Ciro Silvestri. Roberto De Laurentiis, voglio ringraziare Giuseppe Esposito, Loredana Arena, ma fatemi ringraziare le mie due straordinarie, straordinarie colleghe, e non Valletta, sì, loro sono giornaliste, sono bravissime, molto più brave anche di me, e non ci volevamo molto ad essere più bravi di me. E quindi vi ringrazio per averci seguito. È stata la prima puntata. Abbiamo eh, rotto la bottiglia di champagne, come si fa per il varo delle navi. Noi ci vediamo venerdì prossimo, stessa rete, stessa ora, con un, un tema molto importante: Russia-Ucraina. Punti di vista. Ale.